Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Eh sì, ahimè, dobbiamo dire che oggi abbiamo un po' saltato quello che era il nostro appuntamento del martedì mattina, perché purtroppo ho avuto problemi di connessione, in realtà eh, insomma, devo dire che ehm, si prospettava una bella mattinata a carica anche di risposte vostre eh, sullo sport, eh, legandomi anche un po' a quello che avevo fatto domenica pomeriggio e tra le altre cose eh, insomma, avevo anche eh, così lanciato una foto proprio sulla sulla community dove eh, lanciavo anche un po' il tema di oggi e qualcuno di voi aveva già iniziato a scrivermi come ad esempio chi mi ha detto che da giovane aveva diciamo così praticato lo sport come sport dell'atletica non a livello agonistico ma che poi insomma aveva un po abbandonato l'atletica è sicuramente un bello sport e che ehm, ha tante specialità al suo interno io ad esempio quando andavo a scuola ecco eh, come atletica facevo praticamente salto ostacoli e mi piaceva tantissimo e poi vabbè, eh, ho dovuto abbandonare tutto quanto tra gli sport che invece io ho oh, così ho Fatto, eh, c'è stato il nuoto. Eh, c'è stato un anno, ma solo uno di danza classica eh, e poi ho fatto anche un po' di pallavolo. Insomma, niente di tutto ciò è rimasto come si dice. Eh, però nelle mie corde tant'è che eh, lo sport l'ho anche un po' abbandonato è anche vero che ho cercato di eh, in qualche modo riprenderlo e riprenderlo adesso eh, perché mi serviva anche un po' per rimettermi in forma ma sicuramente lo sport aiuta anche a livello non solo fisico ma soprattutto mentale per cui che dirvi Beh, intanto vi ringrazio perché anche questa volta eravate in tantissimi ad aspettarmi e, e poi Insomma, ci siamo scritti per i vari problemi di connessione, quindi vi do appuntamento, ahimè, alla prossima settimana, perché di questa settimana purtroppo non riesco più a. Ehm a fare la nostra diretta ma non so se avete visto eh, ho iniziato ad essere anche un pochettino più social e eh, che cosa ho fatto? ebbene ho postato delle foto nella community quindi vi tengo aggiornata in, in questi giorni come foto delle community anche di quello che riuscirò a fare e naturalmente vi chiedo se avete voglia come sempre di eh, rispondermi e magari da lì insomma costruiremo quello che sarà il prossimo tema della prossima settimana Oppure vedete voi, insomma, se arriveranno tante, tante, tante, tante risposte. Facciamo che la prossima settimana terremo questa domanda che non siamo riusciti a, a fare quest'oggi. Per cui, nel frattempo, io vi mando un bacio grande vi ringrazio e come sempre eh, insomma potete seguirmi sia sul canale youtube che sul canale patreon eh, dove ad esempio questa settimana comunque andrò a postare un po di cose per cui grazie vi auguro una buona settimana ci vediamo martedì prossimo